Ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Show! Gianni, ti ricordi che nelle scorse puntate abbiamo lanciato una nuova iniziativa? Sì, sì. Quella di chiedere ai nostri amici che cosa vorrebbero vedere al Gormiti Show. Esatto, mandateci le vostre idee a gormitishow.gormiti.com Che tra l'altro, ci è arrivata un'idea, eh. Sì, oggi c'è arrivata l'idea di Alessandro. Ci ha chiesto di mandare in campo i gormiti della nuova stagione. Ok Giada, ehm, faremo, metteremo in atto questa idea, ma come eh, dobbiamo scegliere eh, con quali gormiti allenarci giusto? hai ragione no? però però faremmo il pari e dispari gormitico! Sì, mi piace allora io voglio essere pari ma no aspetta non si fa così già da ecco, eh ecco... No, bisogna scegliere sì, dispari io... o pari ok però ci mettiamo in posizione e poi si dice pari no io volevo essere io pari va bene <ride> io pari perché volevo esserlo io va bene pari dispari gor gormitico 5 più 2, 7, dispari, mio! Allora, devi allora, scegliere per Allora, fammi pensare, voglio combattere con il popolo, con il popolo, con il popolo del magma. E eh, allora io voglio l'oceano. Va bene, ora andate arrabbiare. Ok, no? allora, io bene, voglio l'oceano. Allora, e allora, tu, magma, io, oceano, tu, uh, io facciamo il popolo dei cristalli. E allora adesso è quello del cosmo, per me. Ok, ci stai? Sì! Iniziamo me... la sfida? Siamo sì, pronti? Beh, iniziamo! Iniziamo presentando gli eroi di questa puntata. Allora, io per il Popolo del Magma ho deciso di schierare Koga, pura energia vulcanica! Io invece per il Popolo del Cosmo, Tifon, tempesta vivente! Allora, Koga, grazie al suo scudo impenetrabile, non solo riesce a evitare gli attacchi dei nemici, ma può spazzarli via scagliando contro di loro un oggetto di pura energia del magma. Invece Tifon è diventato ancora più forte grazie, grazie all'energia alfa. E sai che cosa può fare? Dimmi. Con i suoi attacchi riesce a scagliare i suoi nemici a centinaia di chilometri di distanza! Wow, è davvero fortissimo, fortissimo come Koga! Che ne dici di guardare loro in azione? Dai, dai, mi piace! <ride> Di arrivare ancora è molto più forte! Dovevamo continuare a raccogliere frutta. Mm. Non è male come idea. Mm. Eh, che schifezza è questa robaccia! Schifo schifo schifo! Boh, non capisci niente, riesco! Guardiano, credo che l'eclipse sia un voglia del magma. Possiamo accontentarlo. Yeah! Magma selvaggio! in tornerò, tornerò. ma questo nuovo numero del Panini Magazine? Sì, è il nuovo numero del Panini Magazine qui. Dai, posso vederlo? Eh, no. È ah. mio. Perché? È mio. È dai, mio. apriamolo. Mì. Apriamolo, vediamo cosa ah, facciamo. Allora, Giada, devo dire una cosa. Allora, facciamo così. Um, adesso lo apriamo. Ferma e non toccarlo, sono geloso delle mie cose. Okay. E poi... Eh, eh, bah, allora... No. Ma dai! No, no, no, no, no. Guarda un po' chi troviamo dentro, Giada, in questo nuovo Panini Magazine. Sei pronta? Oh. È saltato fuori. Sei Ho pronta? L'ho visto yeah. Lord Electron in versione d'oro! Ma è bellissimo! Hai presto vederlo? No! Ma perché, Giovanni? Perché questo rimane a me questo rimane a te, Già, è la della regola, la regola. Vediamo che cosa c'è dentro. Ok, okay allora, allora, vediamo. Troviamo tantissimi fumetti, fumetti inediti. Poster da appiccicare in cameretta sì, assolutamente, tanti giochi Tanti giochi, certo, cioè, da fare, laboratori E ci siamo anche noi! Ci siamo anche noi anche in questo numero! È vero, che bello! Gormiti show anche sulla rivista e, um, e un sacco di giochi, un sacco di giochi Allora Giada, guarda Sai che mi è venuta un'idea, Giovanni? Aspetta che Johnny. mi sto guardando bene questo Mi è venuta un'idea brillantissima! Bellissimo, Ascoltami, Mi è venuta un'idea brillantissima quindi è brillantissimo anche lui. Appunto. Cosa c'è? Dai dimmi. <ride> Potremmo mettere in palio sì. Lord Oro Sì. in una sfida di collezionabili. Chi vince avrà. Ma perché? Scusami, se l'ho trovato io me lo tengo io. No, io voglio sfidarti. Ah, va bene già da fretta. E vincerà questa volta perché lo voglio. Parto. Dimmi una cosa, rispondimi. Sì. Perché vuoi perdere? Johnny, sei pronta ad andare a casa con le mani vuote? No Giada, assolutamente no e poi io non ho capito perché ancora abbiamo messo in palio Lord Electron che ho trovato io Eh perché è oro e non è giusto che ce l'hai solo tu, Ma dammi è... la possibilità di averlo anche a me Ah va bene, va bene, tanto vinco, con quale bustina no, vuoi perdere? No vincerò io, allora io scelgo questa Giada no, quella no Perché? Va bene, va bene Perché va bene. quella vincente forse? Perché lo sai che io vedo oltre Apri la tua e non guardare. Vedo oltre. Oltre, guarda la tua. Che hai trovato? Ecco, io lo sapevo che trovavi lui. Allora, io ho trovato Palladium. Va bene, Giada, va bene, va bene. Sono comunque contento. Io ho trovato Tifo. Allora, allora, sulla Vabbè, card Balladium contro tifas. Allora, che numero hai? Sulla card. Mi sbagli mi sbiccio. Io sulla card ho trovato il numero 7. Anch'io ho trovato il numero 7. Oh, uh, forse La vinco? sfida, la sfida si fa emozionante. No, e sotto al piede, che cosa ho trovato? Tu? Io il numero 3. Anche io il numero 3! Ma non ci posso credere. Te lo giuro, guarda! Anche io! <ride> non ci posso credere già. Sono contente. Però aspetta. E quindi adesso chi lo tiene? Facciamo così, lo teniamo in palio per le altre sfide. Dai, e dai, Ce lo teniamo tutte e due così almeno un po' per un po'. Poi lo so chi okay. che Ok, ce ok, Armini? va bene. Allora va bene. Va bene. <ride> Proseguiamo. Ok. Oh Giada, ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica Iniziamo con un bellissimo disegno che ci ha mandato Alessio Ok. Allora, ha disegnato un nuovo gormita È vero, rimane. un nuovo personaggio, leggiamo la dedica, vai Allora, ciao Gianni e Giada, sono Alessio Vorrei suggerire alla produzione del cartone animato il personaggio Seskel Seskel Ecco come dovrebbe essere secondo me Un abbraccio Wow, è, è davvero bello tra l'altro Fammi vedere un altro hai i capelli come i tuoi. La, la, la barba come la tua. Ma sei tu, Sesche? Ma cosa stai dicendo? Torna più Seskel. a te che a me. Ciao, Sesche, Benvenuta benvenuto. Non no, sei tu. Eh? Non c'è Samiri, non c'è Samiri. No. Però, bello il nome, Sesche. <ride> sì? è, è curioso Bello. E anche il disegno, molto divertente. Ah, Alex Valenti ci ha mandato una bellissima foto piena. Che adesso vi mostriamo qua Piena, piena, piena, piena, piena, piena di gormiti. Ma sì, quanta. Ne ho davvero tantissime, hai visto? Ma no, nel proprio 400, tutto, tutto. 450.000, c'è una dedica. Dai, leggi la dedica. Ciao, Gianni e Giada. Ciao! Siamo Alex e Jarno, vi inviamo questa foto per farvi vedere quanti gormiti abbiamo. Giochiamo tantissimo con i gormiti, vogliamo giocare anche con voi. Ah, un indovinello! C'è un indovinello! Bello, vi piace un Anche a me, anche a me. Eh, nella foto riuscite a trovare l'intruso, ci farebbe piacere anche se vi mandate in onda nostra foto, vi seguiamo sempre. Allora... Ehm, ah, guarda Giada, guarda sulla torre, sotto. È vero! C'è un personaggio che a me non sembra un Cos è? gormita. Cos'è? Un drago? Un pupazzetto che assomiglia a un drago un mostriciato. Forse l'abbiamo trovato. Forse è lui, faccelo sapere. scrivici a gormiti show.gormiti.com. Sono curiosi di sapere se l'abbiamo scoperto. È, esatto. Giada, hai finito anche questa puntata? Eh sì, purtroppo è finita. Cosa devono fare i nostri amici? Allora, devono, se, questa è sempre la parte tua. Eh? Allora, devono seguirci su Facebook, Instagram e devono condividere il video, mettere tantissimi like, iscriversi al canale. Hai detto tutto, ho detto tutto io. <ride> un saluto da Gianni e Giada. Ciao! Ciao.